Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Pietro del Tanke e questo è un nuovissimo video che faccio. Questa volta siamo su Call of Duty World War 2. Perché faccio questo video? Innanzitutto per dirvi che questa sarà una random live, quindi farò meno tagli possibile, se non nessuno, se riesco. E ve lo faccio il 17 aprile 2018 perché è uscito un nuovo aggiornamento che si chiama Blitzrierg o qualcosa del genere che eh, praticamente mette nuove cose all'interno delle collezioni, come potete vedere, eccola qua c'è una nuova arma, lo sterling, poi c'è una nuova uniforme c'è un'altra nuova arma e un'altra nuova ancora, cioè la mazza da baseball Insomma, sono state aggiunte delle cose interessanti. Io ho già trovato qualcosina nei lanci di rifornimenti. Magari adesso... Aspettate, scusatemi. Faccio così. Magari adesso provo a fare un lancio di rifornimenti. Come potete vedere, ne ho trovati tanti per farvi vedere. Vediamo se trovo qualcosa. No. Eroico! Eh, sì, vabbè. Chi se ne frega, eroico. Voglio trovare le cose verdi. Forza, forza, forza, forza. forza. Epico, interessantissimo. Oh, guardate lì. <ride> guardate che lancio... Eroico. Eroico forza forza forza neanche qua è incredibile vorrei trovare davvero almeno uno di quelli eccolo le, eccolo qua per farvelo vedere insomma sono questi tipi di carte adesso ho trovato un portafortuna che eh, ci permettono di trovare le cose della collezione insomma vi dico che io in questo periodo cercherò di giocare il più possibile per finire la collezione in modo da avere le armi nuove soprattutto io voglio lo sterling assolutamente ma non sono finite qua le novità perché innanzitutto volevo dirvi che ho in mente di fare un nuovo video in Call of Duty che sarà un misto tra Call of Duty World War 2 e un misto tra Call of Duty Infinite Warfare per parlare di Black Ops 4, il, video che il gioco che uscirà e per parlare delle novità che porterà sperando che vi possa fa interessare fatemelo sapere nei commenti e nel sondaggio che vi metto qua in alto comunque le novità non sono finite perché Uh, al di là del fatto che si tratta di un piccolo aggiornamento uh, A differenza dell'ultimo che hanno fatto Dove hanno cambiato tutte le, le divisioni Hanno aggiunto delle modalità Ed eccole qua Combattimento 24-7 roba del genere Che si tratta di una cosa Beh anche guerra terrestre con tanti giocatori Ma si tratta di una cosa particolare Perché come potete vedere si giocherà nel QG Io adesso non voglio giocare assolutamente a caccia agli oggetti Vorrei giocare a... Tutti contro tutti o a gioco delle armi, preferisco tutti contro tutti, il gioco delle armi mi, mi irrita in modo pazzesco, comunque vi voglio far vedere una partita all'interno del Quartiere generale che è una novità assurda sinceramente, perché il Quartiere generale non è una mappa vera e propria, non te lo aspetti di giocarci dentro, eppure succede, vediamo cosa è partito ti prego non caccia gli oggetti, tutti contro tutti, benissimo, entriamo a partita inoltrata molto probabilmente, non importa, anche se questo vorrà dire che di sicuro non vincerò, soprattutto se entro a partita finita, comunque l'obiettivo è farvi vedere qualche kill possibilmente, assolutamente, ma farvi vedere com'è giocare nel quartier generale, se poi vi fa venire voglia di venire, anche, di venire a giocarci anche voi, non è... Ancora veramente iniziata la partita Cioè è iniziata ma non proprio Che fa quello lassù Comunque adesso proveremo a fare del nostro meglio Ho visto una persona là Mi hanno seccato dall'angolo Come potete vedere è particolare Perché non è proprio una mappa Fatta per giocarci E, e, e quindi Cioè è strano È davvero davvero strano Praticamente posso oh, oh, oh chi è che mi ha, ha sparato? posso cercare di sponchilare il, il tizio che spona là, ma qua c'è una persona io non ci so salire là sopra a differenza di molti di conseguenza rischio di morire dalle persone camper Ballord. era lì che si sdraiava questo infame dove sei? dove sei? mi stai inseguendo? no veicolo spia qualcuno ha già preso veicolo spia l'ho smirato, ho smirato ciao bello ciao bello adesso cerchiamo comunque di fare uh, un, un punteggio il più positivo possibile per farvi vedere un uh, gameplay in interessante, l'ho visto l'ho visto, lo ignoro un secondo, eccolo lì perfetto non, non so quanto possa servire sinceramente un uh, Vediamo, lì c'era un tizio, stavo girando a vuoto, sto vincendo, sono primo, vabbè, non diamo a vedere lo spia, ma no, in realtà non serve granché perché c'è già in questa modalità. Dai, muori, adesso entro da qua e uno, qua mi sembrava che ci fosse un altro, muori, perfetto, sto facendo per adesso una partita interessante perlomeno, vieni qua, mi sta venendo a prendere da dietro, Sto balordo Dai Ok ce n'è uno Ok perfetto perfetto perfetto Sono abbastanza concentrato 12-4 non male come inizio Come start Dobbiamo cercare di arrivare Dobbiamo cercare di arrivare prima possibile a 30 Per concludere questa partita Sono morto in modo stupido in questo momento sinceramente Però comunque mi sembra la cosa più intelligente stare qua dentro E uccidere le persone dall'alto Perché No no da dietro No no no no no no no Che cosa terribile Dove cavolo sono? Non, non sono abituato a giocare nel QG vi giuro Perché non è una mappa Che trovo adeguata per giocarci Ma naggia la miseria Perché ci sono tanti punti ciechi che non ti permettono di vedere Le persone che ti stanno dietro e quindi magari una volta io prendo alle spalle, una volta mi prendono alle spalle, insomma, non è molto adatta. Comunque è divertente giocarci perché è assolutamente una novità che non si era mai vista prima. Dai, ti ho sparato in faccia, muori. Guardate quello là, guardate... Quello là è morto prima che potessi spararli Poi ce n'è uno perennemente qua sopra Che adesso lo lancia una granatina Sperando di ammazzarlo Eccolo qua Ok, ok, ok No, credevo ci fosse un tizio sinceramente Va bene, 17-9 Avevo fatto un inizio bello Non sto... Sto proseguendo molto bene. Direi di non farmi recuperare. Preferisco vincere sta partita. Mannaggia, se i colpi non entrano, però la vedo dura vincere sta partita. No? Comunque è interessante, ve lo dico. Porco giù, che camper! Ecco, speravo proprio di spawnare qua. Perché? Per fare questo. Come potete vedere, ho dorato sia il PPSH che ho diamantato i cecchini. C'è qualcuno qua sotto? C'è qualcuno là, ma non importa. Io adesso... Ok. Devo cercare di mantenere costante il loro kill che faccio. Non così. Direi che così non lo mantengo per niente costante. Mi aspettavo di trovare di nuovo il tizio che camperato là. Felice di non averlo trovato. Muori. Dannazione. Devo riuscire ad arrivare primo. Mannaggia. Ma perché mi ha, lag perché mi ha laggato? Ce n'è uno sempre in agguato dietro a 18. Adesso qua sotto ce n'è uno. Lo, lo vedo. Eccoti qua. Mori, mori, mori. E mannaggia. È vero che ho smirato. Però è anche vero il fatto che non l'ho provato eh, e mi hanno sparato col cecchino. Mi hanno sparato col cecchino. Devo andare, Devo andare a prendere coloro che mi hanno sparato col cecchino. Qua c'è qualcuno. No. Siamo pari, siamo pari perché non sto trovando persone. Ok, ho trovato quello che dovrebbe essere regicida con me. Dovrebbe essere il primo. Vediamo, vediamo, vediamo. Non trovo nessuno, mannaggia se mi piglia da dietro, ne sono sicuro. Ecco qua. Ah, sono secondo, sono secondo. Porca miseria. No, no, voglio, voglio vincere. Mi sto impegnando un sacco. E da Sta laggando tantissimo, sta laggando davvero tantissimo C'è quello col cecchino là sopra, infame, infame maledetto Adesso ce n'è uno Ce n'è uno qua, non riesco a salire, non riesco a salire Vedete, vedete, questi sono i particolari che vi fanno capire che non è una mappa francamente adatta ad essere giocata Porco Giuda col, con la mitragliatrice leggera, che odio, che odio Però è, è francamente divertente giocarci, eh, perché... Non è una cosa che farei sempre però È particolare, ecco Sto ripetendo sempre le stesse cose perché sono molto molto concentrato E questo è assolutamente vero C'è nulla No, l'ho pre preso, l'ho preso È legale, è legale che non sia morto È venuto a killarmi da dietro Ok, sono secondo, sono a 25 Il primo a 28, non riesco a vincerla, non riesco a vincerla Anche per il fatto che alcune kill non siano entrate per dei dettagli tipo il lag Che, che palle Perché non mi ha ricaricato subito Vabbè dai Già arrivare secondo potrebbe essere una cosa positiva Magari uccidiamo questo sì, secondo, va bene ragazzi, va bene. Questa prima partita, perché la prima che facevo nel QG avevo giocato a gioco delle armi. No, a um, caccia agli oggetti prima, cosa che non mi era piaciuta perché non sapevo minimamente che oggetti di cercare. Infatti avevo perso e mi ero innervosito. Comunque, sono contento di essere arrivato secondo, anche se speravo di arrivare primo. Io, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo mini mini lampo su Call of Duty, fatemi sapere se volete il video Snapchat, snap, come cacchio si dice, non lo so, snapshot forse, riguardante Black Ops 4 e vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito mi raccomando a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, aspettate che vi faccio vedere la mia esultanza, eccola qua, voilà, vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao!